Thank you. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi unico video che mi piace fare in maniera esagerata, che mi dà un'adrenalina incredibile, cioè portare il DJI FPV eh, nelle sue situazioni ideali, cioè in montagna e farlo arrampicare su per le montagne, secondo me è in queste cose è imbattibile perché ci dà veramente le sensazioni di volo incredibili, utilizzato ovviamente in acro o in manual, come lo chiama DJI. Ma soprattutto ci dà comunque quella sicurezza nel caso dovesse succedere ovviamente qualche problema di consumo esagerato di batteria, piuttosto che di perdita di segnale perché aggiriamo troppo una montagna, quindi non calcoliamo bene il fatto che il segnale potrebbe interrompersi queste piccole sicurezze che le piccole ma sono per questo tipo di voli sicuramente grandissimi problemi eh, che eh, in quel caso DJI ovviamente interviene con tutta la sua eh, sicurezza da questi punti di vista quindi eh, il drone risolve il problema della disconnessione in maniera sicura senza nessun problema o del calcolo della batteria sempre preciso quindi questi due aspetti in queste due situazioni sono veramente fondamentali però poi ovviamente il drone va pilotato perché è usato in mano, non è il drone va pilotato, è tutto nelle nostre mani, quindi i passaggi, gli aggiramenti della roccia, i passaggi magari vicino alle rocce, avete visto la farfalla? Ah ok, perché mi è appena passata davanti, eh, quindi detto questo eh, vi stavo dicendo, fare i passaggi vicino alle rocce, fare i passaggi radenti eh, appunto dove ci sono degli ostacoli di roccia, eh, quello poi è tutto ovviamente nelle nostre mani lì, la sicurezza DJI in questo caso non esiste perché ovviamente il drone è pilotato in acro quindi detto tutto questo eh, adesso vi lascio appunto a questo video spero di emozionarvi come al solito spero che vi piaccia come al solito perché normalmente quando pubblico i video del DJI FPV in queste location di montagna da voi ricevo sempre tantissimi e bellissimi commenti quindi alla fine di tutto questo se il video dovesse piacervi appunto ragazzi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità e spoiler di queste location dove vado a far volare il DJI FPV e non solo ovviamente le location dove vado a far volare tutti i miei droni spoiler di tutti i prodotti tecnologici che arrivano sul canale e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale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 It's my head. Pazzesco ragazzi, lui è sempre il numero uno. Incredibile, incredibile.